Salve tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi, oggi vi spiego come trovare questa cenere di guerra carica del prelato Dirigetevi qui in questa posizione dove sta questo castello, dove stanno tutti questi figli di puttana dei guardiani Dirigetevi proprio qui, sì, proprio qui Al castello E una, Innanzitutto, cosa fa questa cenere di guerra? Eh, questa cenere di guerra conferisce così un'affinità e abilità a un armamento Ma quale armamento? Asce e martelli grandi e colossali. Quindi, cosa fa? Sbatti l'armamento nel terreno. Per creare un'ondata di fiamme, quindi carica, tieni anche premuto la carica e, come ho detto, puoi solamente usarla su asce e martelli grandi e colossali. Quindi, uh, prima di... Un momento che sto un attimo cazzeggiando un po' con questi, perché ogni volta che... Un momento. E questi? Ma andate a fanculo, lasciamo sta, lasciamo sta, ora basta cazzeggiare ragazzi, ora vi spiego un attimo dove trovare questa cenere di guerra E si trova in una palla di riccio, sì, eh, di questo scarabeo che sta trasportando questa palla di riccio Ma questa volta sta su quell'albero, esatto, quindi usate la magia per colpire quella palla, farlo scendere e poi eh, uccidere lo scarabeo Eccolo qua, la carica del prelato. Ora andiamo un attimo alla tavola rotonda, là, alla tavola della grazia. Devo un attimo usare qualche, non so, l'applico su quest'ascia del gargoyle. Metto fuoco, no anzi sì, fuoco e adesso visto che ci servono le pietre della forgiatura, tanto ragazzi non sottovalutate le armi che sono tutte forti. Eh. Sono, una, sono una bestia queste armi. Quindi adesso io vado un attimo a comprare queste pietre da forciatura. E una volta comprate, devo applicare tutte le pietre su quest'arma fino a livello massimo. E adesso andiamo a cazzeggiare un po' con questo armamento. <coughs> e quindi, mamma mia, con l'automira, oddio. Madonna, con l'automira? No, no, no, no, no, no, lasciamo stare con l'automira, no, no, no, no, no, senza automira e eh, adesso vi faccio vedere un poco. Ma che cazzo c'ho del sangue sul mantello? Guardate là, guardate che mostro, guardate. Che spettacolo, eh? E niente ragazzi, quindi se questo video vi è stato utilissimo lasciate like, iscrivetevi al canale anche alla cantoncina del Far West di quei due là sopra che dovevano morire. Quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!